Eh, tra l'altro che è il più importante il strumento di democrazia diretta e con il quale gli svizzeri, 110.000 cittadini svizzeri hanno raccolto firme per fare un referendum che si chiama moneta intera per attaccare il signoraggio bancario delle banche svizzere pensate a casa dei banchieri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 <ride> ho, segnato, ho segnato tutte le domande, quelle che erano più o meno rivolte alla questione del movimento. Partiamo da, uh, dai, temi, dai temi etici. Sicuramente. Temi etici che però hai tu citato anche i diritti perché secondo me sono due cose poi differenti, perché i diritti devono essere personalmente inseriti nel programma del Movimento 5 Stelle e nei programmi dei partiti politici, cioè quindi la lotta per eh, assumere dei diritti maggiori e dei diritti assoluti uguali per tutti. I temi etici magari afferiscono più a una sfera anche personale, penso all'aborto. Eh, sì, al fine vita, però al fine vita, per esempio perché volevo collegarmi a questo abbiamo fatto un percorso secondo me davvero eh, fatto benissimo all'interno della Camera dei Deputati e del Senato, eh, sono state convolte le commissioni parlamentari l'assemblea di gruppo, sono state coinvolti eh, tutti i cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle certificati che hanno votato e alla fine il fine vita è diventato anche patrimonio e programma del Movimento 5 Stelle tant'è che alla Camera dei deputati siamo riusciti a votare la abbiamo Fatto passare e adesso più volte proprio io personalmente ho spiegato che al Senato, dove adesso la legge in commissione, prima della fine della legislatura si voti il fine vita. Lo dico anche qui a tutti, l'ho detto ai convegni sul fine vita a cui mi hanno invitato e partecipato a Roma: è una questione importantissima. Anche sui diritti civili, che questo Parlamento comunque ha eh, approvato, poteva essere fatto meglio e molto di più. Molto di più e, e noi lì ci trovavamo perché alla Camera votammo tranquillamente, al Senato successe una cosa particolare perché comunque sul, anche sul portale del Movimento 5 cioè Stelle avevamo votato tutti a favore eh, ci fu il 90% degli iscritti che votarono a favore se non sbaglio eh, sui diritti civili però ci misero davanti al Senato un problema per saltare una quantità enorme di emendamenti vogliono applicare quello che si chiama canguro o il super canguro che ogni emendamento che tu levi decadono tutti quanti gli altri quindi rendi praticamente la discussione impraticabile noi abbiamo fatto in tutti gli anni precedenti una lotta incredibile contro il canguro e allora abbiamo detto non possiamo votare con il canguro levate il canguro e votiamo perché la nostra dichiarazione di voto finale era totalmente a favore quindi per chiarezza de de del processo avevamo questo uh, particolare problema poi ci fu l'accordo con Alfano secondo me con l'accordo fuori e basso e si andò e passò comunque la legge sì. Ah ok, no no, sì sì, sto dicendo solo, però questi, ok perfetto, però questi sono al futuro, questi che abbiamo votato, abbiamo votato sul fine, sì, sul fine vita, abbiamo votato uh, sui diritti civili, devono essere inseriti all'interno del programma, sono raccoglisi, assolutamente sì. C'era poi il signore che parlava di una procedura interna, se ho capito bene, perché non so se ho capito bene. Sì, un, modo per... Per un modo per coinvolgere i competenti, per cui si sentono gratificati. Certo, questo è un, è un, è un, modo, che... Sì, è un modo che si può che, che può, essere... può essere anche perseguita una scelta. Poi abbiamo anche però è una procedura questa, non è, allora, non è vero che non è successo, secondo me è successo eh, però non è successo nella forma che lei ha proposto che è una forma che secondo me può essere proposta ai, tavoli, ai gruppi di lavoro può essere proposta nelle varie riunioni e cercare di capire come fare anche attraverso i consiglieri regionali, i consiglieri comunali e cercare di far sì che poi si possa trovare questa procedura e iniziamo eh, a farlo territorialmente e, e poi vediamo come funziona, ci possiamo fare un esperimento senza alcun problema, noi abbiamo sperimentato penso di tutto e di più all'interno del movimento nelle procedure. E questo Denis se non sbaglio. Denis contra, contraddizioni all'interno del movimento, fondamentalmente secondo me ti ho parlato di questo. E secondo me ce ne sono perché non possono in un movimento ma in qualsiasi luogo non esserci delle contraddizioni anche noi che stiamo parlando di eh, lotta all'ego di non cercare il potere per il potere ma cercare di fare altro abbiamo nei nostri modi di vita a partire da me delle contraddizioni allora le contraddizioni esistono le contraddizioni vanno dette vanno fatte emergere e vanno risolte questo è il punto, è quello che si sta cercando anche, anche di fare, fortunatamente è stata inserita di nuovo una legge sul, sul vuoto a rendere che di nuovo è diventato patrimonio, sono molto contento, non so solo se a 5 Stelle c'è stato un problema di sicurezza sul vetro, però non era solo quello il punto, quindi senza dubbio sì. Uh, Okay, è anche tardi intanto volevo dire al, non ricordo più il nome però il programma è, è sicuramente in fieri nel senso che non è definito e in questo è giusto che tu lo dica se non l'hai visto eh, non hai visto magari un paragrafo un capitolo su questo eh, ma uh, noi stiamo facendo anche in queste settimane dopo eh, diciamo l'impegno che do, da Rimini in poi a eh, Luigi Di Maio un po di coordinare no, questo percorso fino alle politiche abbiamo uh, ripreso delle, delle riunioni proprio tematiche per capire cosa manca nei programmi ma il fatto che manchi Manca, diciamo, a livello burocratico eh, scritto nel testo perché non c'è un testo finale, ma sicuramente fa parte del nostro percorso con le domande sul blog sul fine vita, cioè non sono temi di cui non ci siamo mai occupati oppure che cancelliamo. È giusto che ci siano perché, soprattutto, chi non segue il nostro percorso e magari vuole andare a, a rivederlo, a ritrovarlo nel programma tutti i passaggi ci devono essere quindi sicuramente mi faccio portavoce di questo timore che, che, che è giusto avere eh, ripeto, il programma definitivo delle politiche future ancora non c'è, quindi calma, ce la possiamo fare poi eh, e quindi anche su, mh, diciamo su questa ho, ho ascoltato un po' di interventi che potrei definire severi, no? Magari come quello di Dennis che, eh, che dice delle cose, però, eh, come dire, eh, non mi intimoriscono e non, mi, non temo, diciamo, che una, una tua parola possa far crollare qualcosa di strano. Perché tutto quello che abbiamo costruito l'abbiamo costruito con eh, le nostre individualità e i nostri limiti, quindi, eh, anche. Dividere in, in portavoce, in attivisti, in concreto c'è stata questa cosa perché dentro le istituzioni abbiamo magari una responsabilità diversa, un ruolo diverso, un impegno diverso e voi, allo stesso modo, direte eh, di voi. E, e non, questo noi e voi, in qualche modo, forse in questo momento è più importante di altre volte perché abbiamo fatto un percorso dentro quei palazzi che sicuramente ha messo a dura prova uh, le nostre convinzioni o comunque il nostro uh, modo, come diceva Roberto, liquido di agire all'interno del Movimento 5 Stelle quindi non perdiamo mai uh, diciamo, uh, di vista le prospettive diverse dalle quali guardare le cose e io penso che, parlo ovviamente per me perché in questa avventura ho imparato anche a parlare eh, a titolo personale perché eh, ognuno di come voi qui ci state dando degli input noi li diamo all'interno delle nostre assemblee cioè tutto un percorso eh, vero con tutte le, le criticità che può avere eh, poi giustamente qualcuno ci può vedere dietro dell'altro però vi assicuro che nel percorso che abbiamo fatto noi dentro il Parlamento ci sono davvero dei ragazzi, delle ragazze, delle donne e degli uomini con la, le loro sensibilità che fanno valere eh, il loro percorso le loro convinzioni in una, un dialogo interno continuo e se Rimini qualcuno l'ha voluto vedere come le fazioni eh, o altro eh, se lo può dimenticare perché semplicemente ci sono persone che ragionano, che pensano eh, che hanno anche un loro carattere e che mirano comunque alla stessa direzione allo stesso progetto ed è bello che ci siano anche queste, queste diversità al, al nostro interno poi è normale che la, la tv o il giornale ci racconta eh, in maniera contrapposta è la dicotomia di vogliamo definirle anime che magari si, si, si confrontano non, non può rimanere effettivamente in maniera così plastica oppure farla raccontare agli altri noi dobbiamo far capire che tutti i modi di essere all'interno del Movimento 5 Stelle devono esistere e si devono alimentare a vicenda, quindi non neghiamo la, la, la sua diversità che diceva io voglio una rivoluzione violenta, ti ho sentito, eh, io voglio una rivoluzione non violenta, noi vogliamo una rivoluzione, quindi sicuramente è un punto di partenza e non fate un errore che spesso in cui noi siamo caduti, però ogni volta ce lo ricordiamo, cioè non diventiamo i burocrati pure del movimento, del, di trovare il comma del regolamento della cosa, perché non ci sarà mai una, diciamo, un, un appunto, un contratto che davvero ci soddisfa. Eh, quindi eh, anche se lui se è, è un po' presa che sono arrivata alla Calabria a fare questa cosa qui di parole guerriere, eh, in realtà... Eh, semplicemente perché c'è stato uno spunto, una volontà reciproca eh, e poi si è concretizzata, quindi magari eh, prendiamola come cosa positiva, tu da d'ora in poi eh, avrai strada aperta verso seminari filosofici, non so se Paolo o Vincenzo vogliono dire delle cose, magari lascerei concludere al professore, perché in genere ci lascia in modo bello. No, eh, che volete concludere? No, posso solo dire forse due cose semplici su questo concetto grande di rivoluzione che mi sembra che proprio stiamo capendo che è da pensare, perché è un concetto che ha una storia, una storia tragica, gli storici e diciamo anche i filosofi della storia ci dicono quasi unanimemente che il ciclo rivoluzionario si conclude con il 1989 e da quel momento non sto dicendo che sia vero sto dicendo che non sto dicendo questo sto dicendo che il pensiero filosofico e storico universale in occidente oggi insegna che il ciclo rivoluzionario 1789-1989 si è concluso, quel ciclo di rivoluzioni, quindi noi oggi, questo è quello che penso io, non sto dicendo questo, ragazzi vedete, ecco, seminari filosofici vuol dire incominciare a capire che il pensiero è un'esercitazione, quindi eh, richiede ascolto meditare, approfondire e poi parlare. Questo è difficile perché il nostro io vuole subito dire la sua, ma invece è meglio che non la dica, ma non perché sia sempre sbagliata, quasi. Allora, quello che <ride> voglio dire è che secondo me noi invece dobbiamo e possiamo recuperare il concetto di rivoluzione, ma lo dobbiamo ripensare per esempio ti voglio leggervi poche righe di Rifkin che è un autore che è sempre stato molto presente nel pensiero del movimento che ci fa capire a quale livello bisogna pensare la rivoluzione anche per chiederci la velocità della rivoluzione deve essere lenta, deve essere veloce allora dice lui il compito che attende la razza umana è ciclopico per la prima volta dobbiamo invertire, rivoluzione, invertire il corso della nostra stessa storia di specie. Non so se è chiaro. Dobbiamo invertire un ciclo che Rifkin e anch'io consideriamo iniziato con la rivoluzione antropologica del Neolitico. Cioè l'intero ciclo della civiltà umana sta finendo in quella forma dobbiamo invertire e creare una nuova civiltà interdipendente che consumi non più ma meno energia e che tuttavia permetta l'empatia cioè comunque all'interconnessione per esempio a internet devo consumare meno energia però noi vogliamo la rete e questo è un problema no? Allora, invece dobbiamo permettere all'empatia di procedere nella sua maturazione e alla coscienza globale, che è anche personale, di espandersi fino a coprire di grazia e di compassione, anziché di scorie dell'energia che consumiamo, la terra intera. Allora, questo è il livello al quale dobbiamo pensare la rivoluzione in atto, per cui paradossalmente da una parte sarà molto lenta inevitabilmente lenta perché fare questo processo eh, a, a, o per essere veloce e non è escluso che questo accada ma io non me lo auguro ci potrebbero essere delle catastrofi tali come quelle che, che prevede Wells come, come timore che dobbiamo cercare di evitarlo ma non è detto che sia evitabile per cui se la temperatura sale di 4 gradi nell'arco di questo secolo eh, ci saranno probabilmente 3 miliardi di morti, eh, quindi sarà molto veloce purtroppo. Quando io dico deve essere lenta, io faccio un auspicio, un augurio, io mi auguro, dobbiamo lottare, in questo senso hai ragione, e anche ora, dobbiamo iniziare subito, quindi è lenta perché il processo è antropologico, è lento, dobbiamo ripensare l'industria dobbiamo ripensare il, la proprietà privata dobbiamo, ripen dobbiamo ripensare l'umano e quindi questo non, non è rapido al contempo però è un'emergenza immediata quindi sono d'accordo con te se tu intendi che dobbiamo da ora immediatamente mettere in moto delle cose e io perciò sto qui perché io ci credo in questo cioè io credo che comunque stiano le cose perché se tu studi le, le attuali indagini scientifiche serie non lo sanno, non sanno se quello che dice Rifkin potrà avvenire senza catastrofi imprevedibili, che fanno impallidire quello che vediamo, cioè ci potrebbero essere dei movimenti migratori nell'arco di 10-20 anni ma non di 600.000 persone che arrivano in Italia no, 60 milioni di persone che si spostano dal centro dell'Africa perché sta diventando invivibile capisci? la desertificazione è in atto allora quando io dico la rivoluzione è lenta faccio anche un augurio a me stessa ai miei figli e ai miei nipoti io mi auguro che noi abbiamo il tempo di mettere in atto però da subito dei processi che possano fare questo in modo possibilmente meno doloroso possibile, più umano, più umano possibile. Quindi in questo senso voglio dire, io sono d'accordo, dobbiamo tenere insieme direi un paradosso, un tempo lungo che però ha un'urgenza immediata. Questo è compito anche della politica. Cioè la politica, se si ripensa a questo livello di altezza, che è poi il suo, ecco, deve tenere insieme i diversi tempi della rivoluzione, deve riuscire a avere questa visione grande, non dimenticarla, alimentarla e alimentarla costantemente nel popolo ha bisogno di sapere cosa stiamo vivendo ma al contempo inventare creare soluzioni pratiche concrete immediate e locali questo è rivoluzione politica non violenta non possiamo retrocedere sulla violenza secondo me non si torna a perché ha, ha prodotto catastrofi eh sì, appunto ma, sì, ma ringraziamo Dio, ringraziamo Dio che i catalani non hanno ancora risposto con la violenza. Io mi auguro. Non è inevitabile, quello che noi abbiamo visto è che la più grande lotta di indipendenza della storia del XX secolo, quella dell'India, è stata vinta con la non violenza. Parzialmente. Parzialmente, però sostanzialmente. Diciamo che l'ispirazione fondamentale era la IMSA di Gandhi. Lenin è finito molto male, molto male, molto male, la rivoluzione d'ottobre è finita molto male e ha prodotto decine di milioni di morti. E vabbè, vabbè, vabbè, bene se tu vuoi decine di milioni di morti, contento tu, contento tu. Eh, io credo che l'umanità non voglia vedere cose di questo genere, almeno nella sua stragrande maggioranza non, vo non voglia. Non voglia non voglia rivedere orrori ne questo, da questo punto di vista veramente il XX secolo dovrebbe averci saziato di orrori, almeno mi auguro grazie. Grazie. grazie vi ringraziamo tutti quanti per i contributi a partire dagli ospiti e da tutta la sala Magari c'era qualcuno che voleva dire ancora qualcosa ma purtroppo non ho più i tempi e tardi. E quindi un saluto a tutti quanti e alla prossima.